Allora spoilerino di Spintronics Sto facendo un po' i puzzle Sto facendo il 19 è Tendenzialmente Il piccolo grammofono Che è la Ammeter eh, A1 deve fare eh, Suoni se S1 o S2 Che sono gli switch on off eh, Sono on Se uno di due o anche entrambi Di fatto è Or gate di fatto Stazione di partenza questa componenti che ho a disposizione è un resistore ehm, e questo dopodiché ho ehm, massimo 4 catene posso usare anche di meno ovviamente e vabbè, qui c'è la narrazione bla, bla bla e esito è ce l'ho fatta bellissimo eh, questi sono gli switch eh, quando sono premuti sono on Ora li disattivo, questo è il gramofonino e l'ammetro fa, fa i suoni eh, Questo è un resistore e questo di fatto ha, non mi ricordo come l'hanno chiamato eh, Lo chiamavano eh, una giunzione tendenzialmente, è, è, di fatto splitta il loop in due eh, Come si attiva la Spindronic? si carica questa, questa cordicella e quando la mollo di fatto è, è attivo. Solo che chiaramente sono spenti, basta che ne tivo uno. E funziona altro. O entrambi. Voilà. Ora sono spenti. Che figata.